Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio, finalmente ci ritroviamo e questa volta è per discutere di un accessorio che mi sta particolarmente a cuore. Sto parlando della dashboard di performante da 7 pollici della EpiLab, ragazzi. Prima di iniziare devo, doveroso da parte mia, salutare e ringraziare Eddie perché è stato veramente molto disponibile con me, è stato un professionista. Disponibile al mille per mille, cioè, lo ho contattato anche di domenica sera ed ha sempre risposto presente. Quindi grazie Eddie, veramente. E in più vorrei ringraziare Mirko De Santis che ancora una volta mi ha suggerito di affidarmi a epilab Lab Sim Racing ed è vazza veramente la pena. Voglio aprire un'altra parentesi, eh, che riguarda sempre il modo la simulazione, perché vorrei salutare e ehm, congratularmi con Andrea Zampini che ha vinto il campionato Formula 3 sul portale Sim Racing GP Grande Andrea, portando in alto i colori di Sim Drivers perché è il pilota ufficiale appunto della SD Reparto Corse e vorrei anche eh, congratularmi con il team Sim Drivers perché <ride> sempre sullo stesso campionato ci siamo portati a casa il campionato eh, a squadre. Quindi grande ragazzi e eh, congratulazioni ad Andrea di nuovo e a tutto il team. Chiusa la parentesi ragazzi, torniamo a parlare di questa meraviglia, la D performante da 7 pollici ragazzi, anzi per la precisione 7 pollici 84 con una risoluzione da schermo da 1280x400, non è una, una dashboard che si trova eh, diciamo, facilmente, anzi è, esce un fu fuori un po' dalle righe, ma è proprio questa peculiarità che la rende così eccezionale. A parte la dimensione che è stratosfericamente enorme, cioè mi sono inventato una parola ma se lo merita, perché quel pazzo scatenato eh, di Eddy, Catanese Doc, si è inventato questo gioiellino che vi offre la possibilità di avere a portata di mano, anzi a portata di occhio, tutte quelle che sono le informazioni che ogni eh, pilota eh, virtuale sogna di avere sotto mano. In pratica, sfruttando il programma che tutti ormai conoscete, Simlab, che ho già parlato ampiamente anche nel passato in questo stesso canale, offre la possibilità di configurare qualsiasi tipo di Arduino, di qualsiasi tipo di schermo, eccetera, eccetera, e quindi la, la possibilità di costruire queste dashboard fantastiche. Eh, proprio Eddy si inventa una dash proprio personalizzata di questo formato qui, e che aggiorna praticamente ogni mese se non sbaglio, infatti è a sua cura l'installazione eh, proprio di Simlabs Simab Fabri, Simab. Simab, scusate ragazzi, scusate, ieri non ce la facevo, Simab e del profilo per questo tipo di eh, accessorio, quindi di cruscotto virtuale quello che colpisce, a parte la dimensione stratosferica di questo accessorio, è sicuramente ehm, la cura maniacale dei dettagli. Cioè stiamo parlando dell'alcantara sulla parte superiore che ehm, rende visivamente anche al tatto veramente qualcosa di piacevole e soprattutto eh, vi lancia il vostro subito immaginario a quello che è un cruscotto reale di una macchina da corsa. Lo schermo da 784 vi riempie gli occhi da, di tutte queste informazioni e in più ci sono 24 led che fanno il giro praticamente eh, sopra e sotto della, della dashboard dandovi delle informazioni supplementari oltre agli RPM, le bandiere, la, il fatto che ci sia una macchina accanto a voi o meno, l'attivazione del DRS, la possibilità di... Eh, addirittura configurare se state migliorando o peggiorando il vostro tempo il delta in verde se migliorate in rosso se peggiorate ma potete anche configurare tutti i colori che volete potete configurare anche gli rpm al quale eh, limite dovranno lampeggiare e qui stiamo parlando solo dei led cose che fanno tutti e eh. però 24 su questa bestia rendono veramente benissimo Inoltre, questa dashboard è personalizzabile come vi pare, cioè Eddie o voi stessi, se sapete farlo, potete configurare praticamente tutto quello che volete. È ovvio che io mi sono affidato ad Eddie perché ha creato appunto, come dicevo, una dash a, eh, ad hoc per questo, questo tipo di formato. È ovvio che potete mettere tutte le dash che volete perché si vedranno, però, ovviamente, la 21 noni è. Allora, ragazzi, è doveroso fare una eh, precisazione. Eh... Questo tizio qua sta dicendo una cagata. 21 noni, no. È un formato wide, ma il 1280x400 è un 16 quinti, per essere precisi. Sarà il caldo, ragazzi, che mi dà la testa. Nella speranza che non ho detto un'altra cagata in questa correzione della cagata che ho detto, perché il calcolatore dice proprio 16 quinti. Fatto proprio apposta. In questa qui che vi propone... Eh che vi propone EPI Lab, avete praticamente 5 schermate, due che sono dedicate ai tempi, una per la parte in cui siete ai pit stop e in più Eddy ve la configura in modo tale che ogni volta che entrate ai pit stop si mette in automatico. Questa qui che è il cruscotto classico con tutte le informazioni, tempi, posizione, giri fatti, delta, attivazione del DRS, eh, la mappa, pressione delle gomme, eh, il consumo della benzina, tutto quello che insomma tutto quello che volete, best lap, lap, last time, il potenziale, tutto quello che potete, anche i pedali ci sono in questa dash, infatti è stata eh, ottimizzata per Air Racing ma funziona benissimo, l'ho provato su R Factor 2, l'ho provato su praticamente, anche Formula 1 2022 funziona benissimo, e in più c'è anche una eh, pagina in più dove si vede dall'alto una Porsche in questo caso qua, dove ci sono le temperature delle gomme, la pressione e altri dati che adesso non mi ricordo, e il bello è che insomma è configura configurabile questo switch di pagine eh, tramite dei tasti e io ho scelto ad esempio sul mio volante V2 della Fanatec un, uh, un rotorino, un pulsantino, clac clac clac si chiama Encoder, e il volante è il Formula 2.5X che praticamente andando avanti e indietro posso passare da una pagina a un'altra sono delle chicche veramente spettacolari che, che unite ad una qualità top di gamma di questo tipo di, di prodotto insomma rendono l'esperienza della simulazione un qualcosa di veramente eccezionale ragazzi cioè chi è che non sogna di avere una bestia di dashboard così ragazzi che è fighissimo Cosa aggiungere? Eh, cosa aggiungere? Che la configurazione si fa da remoto, la fa da remoto per quanto riguarda la dashboard è di... E eh, fisicamente insomma è qualcosa di molto facile, sono tre cavi da collegare, un HDMI da collegare alla vostra scheda video che farà riconoscere la dashboard come un quarto schermo e quindi poi bisognerà andare a selezionare lo schermo eh, su cui andare a buttare la dashboard, dopodiché ci sono due cavi eh, USB per l'alimentazione, uno dei led e l'altro del, dello schermo appunto che compone il, eh, lo schermo LCD da 7 pollici 84. Le dimensioni, ragazzi, solo per farvi capire, le dimensioni, solo per farvi capire sono 22,3 cm di larghezza, alta 10 cm per 3,5 cm di profondità. Una bella dashboard, adesso la vedremo, vi farò vedere un po' come funziona. Ci sono quindi due due porti usb per l'alimentazione come vi dicevo dei led e dello schermo e in più questo porta hdmi proprio per, per collegarlo come se fosse un monitor inoltre eddy vi dà un, uh, due adesivi, una pochette per il trasporto vi dà anche il supporto in fibra di carbonio per fissarla su praticamente tutte le basi che sono in circolazione per la mia 2.5 ci sta alla grande fanatec ma so che va per il DD1 DD2 per il simcube che va anche per il simmagic e poi sono sicuro che Eddy sarà eh, diciamo in grado di potervi fornire i su supporti per eventualmente basi diverse da quelle che vi ho nominato insomma ragazzi è un accessorio stratosferico vi invito ad andare a vedere epilapsimracing.com, lo shop è straordinario, la qualità è veramente presente, ovvio che questo ha un tipo di costo ovviamente, però eh, lo shop vi offre anche una D-Pro eh, da 5 pollici che è un po' meno costosa, però è un formato diverso. Eh, di altissima qualità e tantissimi altri ehm, prodotti vi potrei dire il D-Flag, il GTL Pro insomma andate a vedere perché vale veramente la pena eh, inoltre per chi fosse interessato potrei avere un codice sconto basta contattarmi privatamente non esitate e soprattutto non esitate a contattare Eddy perché è veramente una persona in gamba come dicevo inizio video che vi saprà dare le informazioni giuste e le informazioni giuste rispetto a quelle che sono le vostre domande ed esigenze bene abbiamo fatto quello che si doveva fare la presentazione del prodotto adesso andiamo a vedere come funziona ok ragazzi allora siamo arrivati davanti alla dashboard e come vedete insomma l'Alcantara i 24 led e come vedete questo rappresenta il quarto schermo del mio triplo screen. Ovviamente, come dicevo, collegato con l'HDMI, i due cavi per l'alimentazione dei LED e del, dello schermo da 7 pollici 84. Allora, come faccio io per attivare la dashboard? Molto semplicemente devo avviare qui sopra Simub. Avvio Simub, che succede? Si avvia e vediamo succede che automaticamente mi propone la dashboard perché perché io ovviamente non è che voglio ogni volta impazzire quindi vado su dash studio su quella che è quella ultima usata e comunque preferita come vedete con la stellina gialla in automatico gli ho chiesto di andarsi a posizionare qui ora qui si può veramente fare di tutto se siete bravi potete anche fare l'editing della dashboard e andare a cambiare tutti i parametri che volete. Ovviamente dovete avere un minimo di conoscenze di come funziona Simab per andarvi a prendere tutti i dati che vi interessano, d'accordo? Questa è quella predefinita che vi manda, predefinita, quella che è creata da Epilab di Eddy, aggiornata, come dicevo, quasi ogni mese e qui ci sono tutte le pagine disponibili, d'accordo? Quella che si mette in automatico ai pit è questa qua, quindi Eccola qua, questa qua appena rientrate nei box, sia con il tasto S che con, o se ci andate fisicamente con la macchina, cioè entrate voi manualmente con la macchina, si mette in automatico e vi dà praticamente qui le auto che vi stanno avanti che ci sono passate e queste quelle che stanno arrivando rispetto a qui che avete una mappa quindi vedete, vedete visivamente le macchine che stanno arrivando e la loro distanza questo è molto utile per dire per gestire diciamo il traffico ehm, per andare a fare i giri veloci e fare le prove per non essere intralciati. infatti si presenterà in questo modo qua d'accordo e poi ci sono e quindi io l'ho impostato così ragazzi, non so se vedete, se io giro qua, adesso ve lo faccio vedere, hop. Posso Andare manualmente a modificare. Qui ci sono le posizioni, la, il nome del pilota, l'auto, l'ultimo giro che ha fatto, il gap che c'è tra uno e l'altro. E, e poi questa, come dicevo, è predefinita per i racing e dice anche i rating di ogni pilota. Poi questa è una schermata supplementare dove ci sono eh, le marce, i settori, la temperatura del dell'asfalto dell'acqua, l'olio eccetera e poi quella più figa ovviamente è questa qua dove ci sono tutte le informazioni che poi ritroviamo qua nell'editor tutte le informazioni e tutto questo ragazzi è personalizzabile se io volessi aggiungere una pagina supplementare potrei farla con che ne so, eh, la foto dei miei familiari con scritto ricordo di, di noi, tipo una roba del genere, giusto per scherzare ragazzi però si può fare una roba del genere eh, personalizzando completamente eh, la scherma questa eh, dashboard ovviamente è compatibile anche con le dashboard che adesso non la carico perché non mi va di però è compatibile anche con le dashboard queste qui che sono standard che vi danno eh, che vi da simab o che potete caricarne altre però ovviamente è, bel, è, è bene sfruttare proprio questa wide per questi 22 cm e passa di larghezza su 10 di altezza quindi ragazzi questa era la descrizione fisica e le connessioni che sono veramente facilissime vedete che figata con questo che rende figo eh, il la, diciamo la gestione dei cavi e poi non so se si riesce a vedere non credo eh, come è fissata qua sotto con il supporto in fibra creata ad hoc da epilab Bene ragazzi spero che il video vi sia piaciuto, spero che la mia recensione, le mie opinioni rispetto a questo accessorio eh, dashboard di performante da 7 pollici vi sia piaciuto, se è il caso distruggete il tasto pollice in su, non esitate ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un commento qui sotto, noi ci vediamo prestissimo, da Fabris è tutto, un abbraccio, ciao!